Grazie, bentornate nel mio casino creativo <ride> Che sto peggiorando ormai. Vabbè C'è mio marito che ride ogni volta Ieri sera quando ho girato il video Dei cinque colori dell'anima eh, Rideva come un pazzo Perché ho detto che Prima o poi lo sistemerò Ma ormai credo che abbia perso le, le speran speranze Comunque, ciancio alle bande Come dico io eh, Oggi, video spacchettamento Vi parlo di casa Nina. Allora prometto che non sono stata pagata da loro, eh, ma ho pagato io di tasca mia gli ordini che ho fatto però volevo spendere due parole per parlarvi eh, appunto di questa merceria comunque di questa azienda, perché secondo me è giusto riconoscere il merito quando si trovano persone gentili e professionali. Uh, quindi resisterò ancora 5 minuti prima di parlare di spacchettare perché volevo raccontarvi questa cosa a settembre-ottobre, non mi ricordo esattamente quando. Ho fatto il mio primo ordine uh, ad loro e... tra cui il famoso planner del 2018 di Tilted che non mi era piaciuto. Comunque, vi metto il video perché ve ne avevo parlato. Ne promossi e, e bucciati mi pare. E, mh, avevo postato la foto e avevo contestato questa cosa che appunto non mi era piaciuto questo planner e loro molto gentilmente mi hanno lasciato un commento dicendo di ricontattarle spiegando il motivo della mia insoddisfazione. Io sono andata sul loro sito, ho preso la mail e ho scritto e ho detto beh, semplicemente quello che pensavo che poi è quello che ho detto nel mio video. Mentre parlavo con queste ragazze, che comunque mi hanno dato ragione perché effettivamente l'agenda non è, non, non è propriamente un'agenda, diciamo che è un pochino inutile, ehm, parlando con le ragazze ho detto, vabbè, oltretutto, tutto, oltre il danno alla beffa, oltre che non mi è piaciuta questa agenda, sono stata come una scema a comprare un libro che in realtà io avevo già perché io compro sempre i libri di Tilda, ehm, non ho quelli più vecchi però diciamo che saranno 3-4 anni che li compro e non mi sono accorta che questo libro non era altro che una raccolta di tre libri e quindi non, non me ne sono accorta e vabbè, colpa mia che non ho letto bene probabilmente la descrizione, non lo so Adesso io non ricordo se io ho parlato con Barbara o con qualcun altro, comunque sia. Questa ragazza mi risponde dicendo che effettivamente non sa perché nella traduzione, comunque nella descrizione di questo libro non era riportato che si trattava di una raccolta. E in via del tutto eccezionale, perché loro non rendono i libri, perché non, si, non è possibile fare i resi con i libri per questioni di siae, mi spiegava. Comunque in via del tutto eccezionale, se a me stava bene, avrei potuto rimandare il libro a loro spese, e loro mi avrebbero emesso un coupon uh, dello stesso valore senza scadenza che io avrei potuto uh, spendere quando volevo uh, magari mh, quando mi servivano anche altre cose e io ho trovato questa cosa veramente molto carina perché avrebbero potuto dire vabbè cacchi tuoi hai speso i tuoi 18 euro e amen e invece mi sono venuti incontro in questo io ho accettato loro immediatamente mi hanno emesso questo coupon e, ehm, e mi hanno mandato Bartolini per ritirare il, il libro quindi io ho, rimballato, ho rimballato nel loro cartone il, il libricino e glielo ho rispedito indietro con Bartolini non sono poi riuscita a fare una, una, un altro acquisto recente perché aspettavo in realtà che arrivasse un altro libro poi tra vari impegni sapete che io sono sempre incasinatissima sono riuscita a farlo adesso, quindi in parte ho usato il coupon che mi avevano fatto per questo libro, in parte ho comprato altre cose, però appunto volevo spendere due paroline e ringraziare nuovamente le ragazze di Casa cenina perché sono state davvero molto molto gentili nei miei confronti, proprio perché eh, potevano fregarsene e invece mi sono venuta incontro quando io avevo comprato un doppione, quindi... La serietà di queste persone mi ha molto colpito e eh, ho aspettato a fare il video perché ci tenevo a parlare di questa cosa. Ripeto, Non sono stata pagata da loro, però sicuramente il servizio è molto buono, loro sono professionali, sono celeri. In questo caso ci ha messo un pochino di tempo, ma perché eh, due cose che io avevo ordinato non erano al momento disponibili, quindi ho dovuto aspettare che loro riassortissero. Detto questo, partiamo! forbice alla mano stasera color rosso come vi dicevo io sono piena di forbice apriamo scusate la faccia da psicopatica allora io ho preso principalmente cose di tilda ho approfittato di questo coupon di quasi 18 euro però ne ho, ne ho, aggiunti, ne ho aggiunti qualche altro allora Vediamo se si riesce a vedere. Ah, da! Ho questa, che è la carta di imballo, la buttiamo via. Questo, c'è cioè l'indirizzo? No. Vediamo se riesco a non strabucarlo tutto fuori. È il contenuto del pacco. E adesso andiamo a vedere. Vabbè. Innanzitutto, la fattura. vabbè comunque sia ho speso 42 euro e 7 centesimi tutti insieme vi faccio vedere uh, il subtotale era 59 euro e qualcosa 59 euro e 32, però come potete vedere io ho avuto un gift voucher che altro non è che è il reso di questo libro che mi hanno dato e quindi adesso vi mostro che cosa ho preso Oh, innanzitutto mi hanno messo un regalino, e questa è cosa sempre apprezzata, sotto Natale mi hanno messo questo sacchettino da ricamare, e... con un alberello, ma io so già che ne farò altro, sicuro. Anzi, mi sta venendo in mente che, dato che avevo tentato di fare quest'estate un video, cioè una, un... di spiegare come si comincia e si finisce sul davanti del lavoro, il punto croce, questo è punto croce. Ne approfitto e faremo il video insieme, faremo l'alberello insieme. O, me o, meglio, vi faccio vedere come si comincia e come si lavora sul davanti. Dopodiché, c'è una borsina contenente X cose, cioè il famoso, il famoso libro che aspettavo. Che si chiama Sewing by Heart Ed è il nuovo libro di Tilda Adesso C'è tutto tipo il domo Aspettate Allora il libro costa 16 sterline e 99 Però in realtà Aspettate che prendo da questo. Allora uh, B -b -b Tilda Sewing by Heart For the love of fabrics Costa 21 euro questo qua um, e ci sono un po' di progetti Tilda, sempre nelle loro belle carte patinate la, la, la, Il planner è fatto con questa carta qua, quindi è impossibile scriverci, cioè guardate cosa sono questi elefantini qua. Vabbè, vabbè, e questo magari qualche progettino lo farò. Dopodiché ho preso questo set per fare i cupcake. Di questo vorrei fare un video a parte. Io in realtà i cupcake, i cupcake di Tilda li ho rifatti. E, chi mi segue su Instagram e su su li ha già visti. Li ho fatti quest'estate eh, andando un po' a caso. Poi ho visto che c'era questo... Questo kit e ho voluto comprarlo per provare a vedere come sono i kit di Tilda questo era il meno caro anche perché comunque loro ti mettono a disposizione le stoffe e tutto quanto Quindi dentro c'è tutto il necessario tranne l'imbottitura per il resto uh, cos'è che contiene contiene i cotoni in queste tinte qua perché vengono fuori questi tre cupcake qua quindi contengono questi qua, l'interface, la, la frisellina per uh, indurire la stoffa, i, i pirillini qua rossi, le bacche, uh, un bastoncino di legno, le istruzioni, degli aghi. Vabbè, comunque, video a parte per questo su come creare. O Anzi, guardiamo il contenuto e poi farò il cupcake. Questo costa 18,50 18,50 Poi ci sono anche per fare gli elefanti, un sacco di roba. Dopodiché ho preso un po' di stoffe, potevo io esimermi da prendere stoffe. Guardate cos'è questa, con i gelatini. Sono decisa se farne una bustina per la mia borsa o um, se fare una midori. Ma qualcosa studierò. Questa qua si chiama... Se Non sbaglio, si sì, ice cream. Non mi posso sbagliare uh, ice cream. Use Cream ice cream sandwiches. Yellow è un taglio unico che è di 55 x 45 cm. Costato un ben 1,75 euro perché era in offerta. Tessuto tilda inconfondibile. Io l'ho comprato, ma non mi ricordo assolutamente per che cosa l'ho comprato. però va bene. E questo è The Blue Lilac. Tula blue blu lilac Costato 4,38 Ed è un taglio anche questo di 40... no, 55 x 50 cm Ve lo faccio rivedere Poi Ho preso questa stoffina Dolcissima fatta con le casette Mi piaceva tantissimo e anche questa penso di farci una pochetta O qualcosa Si chiama Homey Collection Ehm um... E costa: anche questo è un taglio da 55 x 45. E costa 3,25 euro. Infine, no, infine ne ho ancora due. Questa qua con i dolcetti di Natale rosa. Si chiama eh, Pastry Chef Novelty Collection. Pastry Chef, 2,10 euro. E l'ultima stoffa che io ho preso è questa qui. Si chiama Il Selila che è di Tilda E l'ho pagata 4,38 euro Per un taglio di 55 x 50 cm At end. Last one ma Ultimo ma non ultimo Le paillette. Queste paillettes sono impazzite per cercarle poi mi No ne ho già persa una Accidentaccia no, eccola qua. Mi è bastato andare sul sito di Tilda Adesso io non so come mostrarle, Queste sono le ho prese per fare gli occhietti. Allora, vediamo se riesco a far così. Senza ribaltarmi. Le ho prese per fare gli. Va bene, ciao. Le ho prese per fare gli occhietti. Ve la faccio vedere così. Vediamo se riusciamo. Così, ecco. Per fare gli occhietti um, dei guffotti io come una deficiente ovviamente, perché penso che siano ferme no? mettendovele così sicuro, sono cadute però vabbè non le ho perse per fortuna. E queste le ho pagate 3,96 euro, un barattolino carinissimo, non so quante ce ne siano dentro, Pesa... ah 500 pezzi è scritto qua dietro. Mi sembrano veramente molto carine. Adesso vado a recuperare le altre due. Eh, abbiamo svuotato lo scatolone. Non ho. Oh, una è saltata fuori qua. Non ho altre. Non ho altre cose. Eh, in totale, appunto, come vi dicevo, ho speso 53. scusate mi sono impallato da sola col cartone. Ho speso 53. Era 52 euro qualcosa. Ma col bonus voucher ne ho spesi 40. No... 40... Non sono registrata oggi. 42? No, allora, aspetta, rifacciamo. <ride> Il totale era di tutto quello che ho comprato. 59,32 euro. Ne ho spesi 49, 42. Mamma, sono rintronata. Perché appunto ho usufruito di questo bonus voucher. Vi lascio sotto... Il sito di Casa Cenina, andateci a fare un giro, se, se come me siete appassionati di, ehm, di queste cose, insomma, lavorate con i tessuti, eccetera, eccetera, perché secondo me è molto ottimo e ribadisco non sono stata pagata da loro. Io vi mando un bacio, spero che il mio spacchettamento vi sia piaciuto e non avervi annoiato. al prossimo video, ciao!